Buongiorno, iniziamo, riprendiamo anzi, eh, con, eh, diamo una, una... guardiamo un po' più nel dettaglio, il, continuiamo anzi a guardare più nel dettaglio il, il, il simulatore che io avevo scritto ed è quello del simulatore dell'ospedale da campo e questo ve lo troverete nell'esercitazione credo già di questa settimana e quindi dovrete in qualche modo modificarlo Successivamente vorrei provare a scrivere da zero un uh, veloce simulatore di un qualcosa di molto meno drammatico come aspetto ed è la, la fitta macchine, in cui semplicemente ho il problema di non avere troppe macchine uh, ferme, non, uh, non utilizzate e non avere il problema di regalare soldi ai, ai clienti, dandogli a un prezzo basso delle macchine uh, più belle. Per quanto riguarda la L'argomento della, della simulazione, l'ospedale da campo, eh, lo, lo, questo io lo tratto in modo molto leggero parlando di morti, eccetera, però non è un argomento leggero, le date della simulazione non sono date prese completamente a caso se potete fare qualcosa impiegando il vostro tempo o i vostri soldi con una qualsiasi associazione che aiuta le vittime della guerra fate la cosa giusta quindi questo ci tenevo a ricordarlo e per il resto noi parliamo di uomini e morti i nomi sono allora quando Cerchiamo di mettere in piedi un simulatore, come abbiamo visto, la... questo è un tipo di programma diverso dagli altri programmi che voi fate abitualmente, perché l'obiettivo non è costruire un programma e dopo iniziare a utilizzarlo, è un programma che voi continuate a modificare e usare, modificare e usare, diciamo, per, trarre, per prendere delle informazioni e, e quindi non c'è mai un momento in cui funziona realmente, a un certo punto semplicemente smettete di usarlo perché avete raccolto tutti i dati che volevate sul, sul fenomeno che stavate cercando di modellare. Nel simulatore, in come l'ho scritto io, moltissimi passi sono del tutto arbitrari e non c'è nessuna ragione per farli come, come ve li mostro io, potrebbero essere fatti in qualsiasi numero di modi diversi e non, quindi scegliete quello che vi sia più congeniale. Il sistema che eh, cerco di usare io è diciamo, scaricare sul main il compito di eh, fare i singoli passi della simulazione. Quindi il main in qualche modo mette i dati che mi permettono di cambiare la, la, lo scenario, e quindi molto velocemente di vedere cosa succede ad esempio se c'è un dottore in più o un dottore in meno o qualche operazione di questo tipo. E, eh, e dopo di ciò il main si preoccupa di lanciare ed eseguire la simulazione, chiedendo se ci sono ancora eventi, se ci sono eventi chiama il metodo del, del simulatore processa l'evento e questo è il ciclo che continua a, a girare nel main. Una volta fatto questo, eh, il main stampa qualche, qualche statistica e qualche risultato e questa è diciamo, la, parte, la parte più interessante. Voi, vi potete trovare a dover scrivere un simulatore perché siete interessati a osservare come il vostro sistema si comporta e quindi estrarre alcuni elementi importanti o alcuni elementi che qualificano il, il risultato della simulazione, lo scenario e che vi permettono di, di fare la vostra, la vostra analisi. In questo caso, beh, quello che, che, viene, che viene tirato fuori è piuttosto macabro è il numero dei, dei, dei morti e poi quanto le persone, quanto devono, devono aspettare le persone prima di essere, di essere curate. Diciamo che la, la parte sulla eh, costruzione delle statistiche, quando scrivete un simulatore, probabilmente è una, è una parte considerevole, perché è esattamente quello quella la ragione per cui voi scrivete un simulatore e volete, e volete provare e raccogliere qualche, qualche dato. Avevamo... Eh, quello che io avevo fatto qui era definire una, una classe per ognuno delle, per un, diciamo in qualche modo delle, delle, delle entità della simulazione. Allora, Quella che sicuramente serve è la classe evento. La classe evento mi serve perché la, la simulazione è una simulazione event driven, è, basata, è una simulazione a di eventi discreti, quindi io devo processare un evento e l'evento ha ah, sicuramente un indicatore che mi dice quando avviene l'evento, un long, uh, un codice che mi dice qual è l'evento che io sto eseguendo e può avere un dato legato. Nel caso del, del, di questo simulatore il dato può essere ad esempio il numero del paziente o il numero del medico, a differenza del, dell'evento. Su quello che è il dato e se il dato è realmente presente o oh, oppure no, oppure se quanto è complesso il dato, quello dipende eh, simulazione per simulazione. E poi fondamentalmente non fa altro il, il simulatore, mi serve per, per definire le num con eh, i, i diversi tipi di evento e quindi avere del codice quasi leggibile. Eh, poi c'è un po' di, di righe inutili che unicamente servono per stampare in una forma più gradevole quello che succede e eh, ho bisogno della funzione eh, compareTo perché la lista degli eventi in realtà non è una lista ma è una coda prioritaria, gli eventi devono essere messi in base alla, alla loro quando avvengono, quindi gli eventi che avvengono prima devono essere processati prima e quindi la mia classe evento deve eh, implementare il comparable e quindi avere il, sovrascrivere, la, fare l'overriding della funzione compareTo banale perché sto parlando di interi, quindi di, o di long, anzi per essere esatti, quindi quale viene prima e quale viene dopo è abbastanza semplice. Poi ho un, uh, una classe che mi descrive il paziente in coda e anche qui non, non, non è realmente necessario farlo. Può essere leggermente più oggetto-oriented, avere delle classi diverse, per, per le varie, una classe per il medico, una classe per il paziente. In alcune simulazioni questo non è assolutamente necessario, mi basta avere una, una grossa struttura con, con degli interi o dei token che girano. Però in questo caso abbiamo un paziente e io gli posso dire, posso confrontare quando... Eh, <coughs> Io eh, posso, ad esempio, eh, l'oggetto paziente mi serve perché nel mio simulatore io ho una lista di attesa dei pazienti e come si fa solitamente nei pronti soccorsi, la, il paziente passa in base alla sua gravità e all'interno della stessa classe di gravità di, di, di condizione in base al, al tempo di arrivo. Quindi quando io confronto due pazienti posso o confrontare... Il triage, quindi la classe di, di, di gravità, quanto è grave un paziente, o eh, se i due triage sono uguali, a questo punto confronto quando sono arrivati, per cui dalla precedenza a quelli arrivati prima. Avevamo, mi sembra, iniziato a vedere il cuore, della, il core della simulazione che è la, la classe ospedale da campo, allora il core della simulazione ha al suo interno una serie di eh, variabili e queste variabili descrivono lo stato del sistema, dipendono chiaramente da che cosa voi state simulando, nel caso della simulazione, di questa specifica simulazione noi abbiamo vabbè, la, la, la coda degli eventi, la lista degli eventi come viene chiamata che in realtà è una, è una coda prioritaria e quella ci deve essere sempre perché il, il, io devo sapere qual è il prossimo evento che succede. In questo caso io ho anche un, una, coda, uno, scusate, una, una coda prioritaria che mi tiene contro la lista d'attesa e poi ho delle, delle altre strutture dati che mi servono per tenere le statistiche di, su quanto aspettano le persone in base al, alla gravità con cui sono arrivati. Un modo per cui dal main posso inizializzare la mia simulazione e per quanto riguarda i pazienti, io ho un elenco dei pazienti, soltanto per averli un po' più leggibili, per cui ho una mappa di pazienti in cui posso associare il nome, il numero al, al paziente tiro su dal, dal database e un, un, un array appunto di dottori in cui io posso aggiungere i vari dottori che lavorano all'interno del, del mio ospedale. Procedura per... Eh inserire un evento e procedura per controllare se eh, ci sono ancora eventi. Allora, se ci sono ancora eventi io posso processare l'evento successivo e diciamo il nucleo di, tutta, di tutto è la procedura processa evento. Allora io rimuovo dalla, dalla coda l'evento e eh, a questo punto ho uno switch sul tipo dell'evento e in base a qual è il tipo dell'evento farò alcune cose oppure no, aggiornerò lo stato del mio sistema. Gli eventi fondamentali che io posso avere è l'arrivo di un paziente o un, uh, qualcosa di buono che è successo a un paziente, quindi l'abbiamo curato, qualcosa di brutto che è successo a un paziente e il paziente è morto. Uh, per come è uh, scritto questo simulatore, ed è una cosa che almeno a me capita abbastanza spesso nei, nel, nei simulatori che scrivo, è possibile che alcuni eventi non abbiano più senso. Quindi è possibile che succedano delle operazioni all'interno della simulazione che schedulano, eh, segnano alcuni eventi e poi altri eventi accadono prima e gli eventi che erano diciamo, schedulati di fatto possono essere tranquillamente ignorati. In questo caso la cosa può succedere perché quando, io inizio, quando un paziente arriva mi segno quando il paziente morirà in base alla, alla, alla gravità e eh, quando un medico inizia a curare un paziente segno quando il paziente verrà guarito e quindi sarà, diventerà fuori pericolo. Il primo dei due eventi eh, fuori pericolo o morte che succede è rilevante, il secondo può essere ignorato, per cui se prima muore e poi viene curato, a quel punto mh, direi che non serve a niente curarlo, se prima lo curo, quando arriva l'evento morte, per fortuna ormai era curato e posso ignorare morte. Quindi... <coughs> Fondamentalmente quando arriva un paziente vado a vedere qual è il, la gravità che può essere rossa, gialla, verde o bianca e nel caso di rossa, gialla o verde vado a segnare, vado a schedulare l'evento di quando il paziente morirà e questo dipende dalla gravità del paziente. I pazienti rossi hanno bisogno di essere trattati entro un'ora, i pazienti gialli entro quattro, i pazienti verdi entro 8 e i pazienti bianchi se uno li cura bene ma se uno non li cura pazienza se, se la caveranno benissimo e quelli neri sono morti già, quindi è inutile pensarci. A questo punto eh, inserisco il paziente nella eh, lista d'attesa, nella coda in cui io tengo i pazienti in attesa. All'arrivo del paziente quindi succede semplicemente questo, io prendo, il paziente, prendo il, il, il paziente, vado a vedere quando gli succederà qualcosa di brutto e lo metto nella lista d'attesa. I due eventi, un paziente si è, siamo riusciti a curare un paziente oppure, siamo riusci, oppure purtroppo un paziente è morto, vengono gestiti qui, quando io riesco a curare un paziente controllo se per caso non era già morto se non era già morto lo segno come, come curato e eh, se eh, il, il paziente è morto e non era stato ancora curato se ho l'evento paziente morto e non il paziente non era stato ancora curato a quel momento lo segno come morto e quindi poveraccio si vedrà dopo cosa succede. Un altro evento che posso avere è quando un dottore diventa disponibile. Allora quando un dottore diventa disponibile eh, me lo posso, eh, in qualche modo lo, lo, lo segnalo e lo rimetto in, rimetto in, in qualche modo in condizione, eh, rimetto segno da qualche parte che il dottore può essere utilizzato per, eh, per, ulteriori, per ulteriori, per curare altri pazienti. Una volta che ho processato l'evento, ho aggiornato lo stato del mio sistema, ma questo non è ancora sufficiente. In questo momento posso iniziare a eh, vedere se devo fare altre, altre operazioni. Questa è un'altra cosa che, almeno a me, capita estremamente di frequente quando scrivo un simulatore, di avere prima un blocco in cui eh, processo gli eventi e dopo alcune operazioni che devo fare sul sistema. Quindi il blocco che processa gli eventi in qualche modo cambia, gli elementi, cambia lo stato interno del sistema e poi io ho una funzione che comunque in base a qual è lo stato fa tutta una serie di operazioni. Questo non rende la simulazione continua, continua a essere una simulazione event driven perché non ha senso eseguire questo, eh, questa funzione, in questo caso è la treat, la treat patient, non ha senso farlo continuamente, ha senso farlo soltanto quando lo stato del sistema cambia per qualche ragione, quindi in presenza di un evento. La funzione che cerca di eh, curare i pazienti, beh, fondamentalmente va a vedere, va a vedere la eh, lista d'attesa. Nella lista d'attesa rimuove eh, i pazienti in lista d'attesa che eh, non è necessario più tenere in lista d'attesa in questo caso tendenzialmente rimuove quelli che hanno, che hanno fatto una, una, brutta, una brutta fine comunque quelli che sono in lista d'attesa e non sono più feriti vengono tolti a questo punto se la lista d'attesa è vuota fantastico, ho finito e ho risolto il mio problema altrimenti eh, tolgo, il primo dalla, eh, tolgo il mio paziente dalla, dalla lista d'attesa vado, eh, vado a vedere quanto mi serve per curarlo in questa prima versione io ho bisogno dello stesso tempo per curare qualunque sia la gravità del paziente ma in realtà avrebbe forse più senso pensare che i pazienti con gravità diversa devono essere hanno bisogno di essere curati in, con tempi diversi e in questo momento posso inserire i miei nuovi eventi Allora, dopo, se io ho bisogno di curare per x minuti un paziente, dopo x mezzi minuti quello diventa fuori pericolo, quindi io dopo x mezzi minuti metto eh, l'evento che il paziente sono riuscito a salvarlo e dopo ulteriori x mezzi minuti, quindi a x minuti dall'istante in cui sono, segno che il paziente, eh, che la cura è finita e che quindi il medico torna disponibile. E continuo a ripetere questo ciclo finché posso. Quindi finché ci sono dottori disponibili. Questo è un ciclo che viene ripetuto finché ci sono dottori, dottori disponibili. Dimmi. Sì. D'accordo. Allora il vostro collega, ripeto la domanda perché se qualcuno mi ascolta, registrato. Il vostro collega fa notare che questa simulazione qui non ha molto senso. Perfettamente vero. E la, considerare quando un paziente deve, va fuori pericolo serve per vedere fondamentalmente se io riesco, ci vuole un po' di tempo perché io riesca a salvare un paziente, non è che se quel paziente muore fra 5 minuti e il dottore arriva lo riesce comunque a salvare, quindi in realtà ho bisogno di due, eh, di due tempi diversi diciamo. Uh, chiaramente non ha nessun senso il fatto che uh, il paziente muore e però il dottore continua a essere impegnato fino, fino alla fine dei 30 minuti e a questo punto non si sa fare cosa su un cadavere Frankenstein probabilmente quindi il, uh, questo senz'altro è un, una cosa che potrebbe essere, anzi che andrebbe uh, modificata nel simulatore, quindi se io vedo che un paziente è morto libero anche il medico il che vuol dire che mi trovo a dover gestire un altro tipo di evento, fra virgolette, spurio, ed è eh, il medico che per due volte viene, si libera, perché io mi troverei in questo modo due eventi nella mia coda degli eventi. Il primo evento, tempo zero, io, sto, eh, io sono un medico e sto eh, tra, trattando un paziente, e viene messo nella coda degli eventi che fra mezz'ora io mi libero e il paziente è risolto. Però fra dieci minuti il paziente muore. Questo fa sì che il medico diventa, diventi libero immediatamente. Però io ho ancora nella coda degli eventi un evento a t 0 più 30 che mi dice che quel medico lì smette di curare quel paziente là. E quindi devo gestirlo in qualche modo ignorandolo. Io mi posso trovare, questo è un tipico esempio, che io mi posso trovare ad avere degli eventi che ormai sono, sono vecchi, non hanno più nessun senso questo sicuramente l'ho fatto quello che, che è qui è brutto sono d'accordo, grazie altre osservazioni? anzi visto che devo parlare con Marco per la vostra esercitazione questa potrebbe essere un'ottima cosa da, da aggiungere e modificare no ma quello che avevamo proposto noi era peggio quindi anzi ringraziato e, ma direi basta si può vedere come funziona che ovviamente non funziona perché perché il database non c'è Avviato il database potrebbe funzionare. 300 morti su 2000 persone, e qui uno può divertirsi a cambiare i parametri. Eh, tra l'altro, eh, il tipo di statistiche è eh, in genere in media quanto aspetta un paziente rosso, quanto aspetta un paziente giallo, quanto aspetta un paziente verde, quanto aspetta un paziente bianco. Eh, vedete che a volte un paziente bianco in media aspetta tre giorni prima che io riesca, prima che i medici ci riescano a prestargli attenzione e al massimo ha dovuto aspettare cinque giorni. Mentre i pazienti rossi hanno aspettato da sei minuti a ventisei minuti. Chiaramente oltre i ventisei minuti probabilmente sono, sono morti perché... Non, non, sono più, non ho più fatto in tempo a salvarlo e posso eh, fare degli esperimenti ad esempio posso vedere che cosa succede se tolgo il dottor House immagino un disastro perché in effetti ho 231 morti in più per la sola presenza del dottor House e va bene questo, questo, questa è l'idea della simulazione ripeto, è un tipo di programma diverso rispetto a quello che, che può capitare di fare in altre occasioni perché è un programma che non è mai completamente finito e man mano io vado avanti e lo, lo, lo modifico allora, una cosa che possiamo provare a fare è un nuovo progetto da zero sul meno, meno drammatico come, come, come, come, come simulazione e occuparmi di che cosa succede quando io affitto macchine quindi scrivere un programma per simulare un una piccola uh, un, un posto in cui io sto una, una, come che possono che, che chiamati un negozio che affitta macchine, una, una stazione che affitta macchine uh, cosa sta facendo qui? Eccoci qua. L'idea è che eh, l'utente può chiedere la, una macchina di una certa classe e se, la, la classe non è, eh, se non ci sono macchine di quella classe disponibili, allora la, la sezione, il, il negozio dà al cliente una macchina di una sezione, di una, di una classe migliore, però gliela dà allo stesso prezzo e quindi in qualche modo ci sta perdendo se non, proprio quella, quel, quel branch lì della fitta macchina non ha nessuna macchina disponibile allora a sue spese lo manda da, una macchina, da, un, da un rivale quindi non solo non ci guadagna ma perde perché dà i propri soldi a un, un fitta macchina rivale quindi in ogni caso il cliente avrà la sua macchina questo sicuramente c'è o di una classe molto più alta o nel caso più, più disastroso dal, da un rivale allora, il punto con cui iniziare è una classe main... Allora la, la, la prima cosa che ci serve è la classe evento, la classe evento è diciamo, la classe su cui eh, basiamo quello che stiamo facendo, quindi new class, la mettiamo packet sim, la chiamiamo event. Allora la classe evento beh, avrà sicuramente bisogno di un, di un enum che mi dice il tipo degli eventi. Allora io posso avere due soli eventi in questo simulatore, io posso avere un evento quando il cliente arriva chiedendo una macchina e un, un evento quando il cliente arriva lasciando la macchina. mia classe evento deve avere sicuramente il timestamp che mi dice quando, eh, le, quando avviene l'evento, poi il tipo dell'evento dell ed è una, di tipo event type perché io ho appena definito il tipo dell'evento. E, ma o oh, mi serve un dato tendenzialmente sì, eh, perché il, eh, tutti gli eventi sia della, di quando io prendo una macchina che di quando lascio una macchina possono essere legati al qual è la, la, la categoria della macchina eh, che sto prendendo o lasciando. Quindi posso dire che più è bassa più eh, è di, di, di, di alta di alta classe la macchina, e quindi il eh, voglio sapere se, se, qual è il tipo di macchina che chiede l'utente e tutto sommato posso anche sapere qual è il tipo di macchina che lascia l'utente lì senza, senza aver bisogno di andare a seguire macchina per macchina quindi l'utente la, lascia la macchina XY posso dire semplicemente che arriva un utente riportandomi una macchina di un certo tipo quindi posso avere qual è il tipo della macchina che mi serve, eh, che sto chiedendo che sto restituendo. A questo punto eh, il costruttore, voilà. costruttore basato sul, sul, sul tipo che c'è. Poi l'evento fondamentale deve essere, un, deve, deve estendere e implementare Comparable. la funzione per implementare effettivamente il comparable che devo sicuramente c'è qualche tasto che me la, la genera in modo automatico come? qui e digli di inserire i metodi che mi mancano esatto Quando io mi sto confrontando con questo evento, beh, eh, in questo caso qui... sommato, ma sì, facciamogli generare anche quello in cui il toString, ecco qua, così lo vediamo. E questo è il, uh, semplicemente l'evento. Allora, il, il mio simulatore avrà bisogno di avere un, uh, al suo interno la mia coda degli eventi. Quindi, simulatore quindi avrà eh, il, gli eventi, possiamo dire che è una coda di eventi e la chiamiamo event list anche se in realtà non è una lista ma è una coda. serve facciamo prima mettere la coda qui. non è così che si scrive. Ah, sì certo non qui però ed eccolo qui finalmente bene allora se vogliamo fare le nostre eh, funzioni per eh, aggiungere un un evento, evento, aggiungere un evento, rimuovere un evento, controllare se ci sono ancora eventi possiamo iniziare a cercare di avere il prima possibile uno scheletro funzionante, quindi Uh, se non sbaglio è, quella, è la funzione che eh, crea un'eccezione se non c'era eh, se la lista era vuota mentre eh, ci sono altre funzioni che ad esempio ritornano null se la, la coda prioritaria è vuota secondo me quando uno scrive questo tipo di programmi la cosa, è meglio che il programma si blocchi se c'è qualche problema e direi che è a questo punto. Questo inizia a bastarci per, per mettere nel nostro, nel nostro main e iniziare a... Quindi abbiamo il nostro... funzione che abbiamo messo era all events ecco qua e, eh, ma direi che così potrebbe partire ma non fare assolutamente nulla eh, iniziamo a, a pensare a come fare per inserire un, un evento che mi permette di inserire un evento all'interno del mio simulatore e quindi ho ad evento okay. a questo punto posso Controllare che il tutto funzioni inserendo un paio di eventi e controllando che effettivamente vengano estratti nell'elenco e vengano estratti eh, in, in modo corretto quindi eh, sim ad event new event allora il primo parametro era il tempo poi avevamo il, il tipo di evento. E poi il parametro. 5, 10, 5 15 e vediamo qual è l'ordine con cui vengono effettivamente tirati fuori e processati 5, 10 e 15 effettivamente vengono estratti nell'ordine nell nell giusto quindi il, la mia inizio ad avere un qualche cosa che, che gira. Non fa ancora nulla, però gira. A questo punto devo decidere come gestire, il, il mio, come gestire le mie macchine. Beh, allora, eh, quello che potrei fare è ad esempio eh, avere un, un array che mi dice quante macchine ho disponibili dei vari tipi posso decidere che la macchina di tipo 0 è la macchina più lussuosa 1, 2, 3, 4, 5, man mano sempre macchine che, che, che, che costano meno e quindi un, un array semplicemente mi dice quante sono le macchine che io ho a disposizione per, per, i, vari, per i vari tipi quindi mi servirà qui un, un qualcosa ad esempio ok, e quindi ho un, quelle che sono le macchine, le macchine disponibili e eh, quando, ma posso, posso pensare che questo, questo vettore di macchine disponibili mi venga, mi venga in qualche modo passato dal, dal main per cui il, quando io inizializzo la simulazione io lo faccio eh, Assegnando, partendo assegnando alcune, le, le, macchine, le varie macchine disponibili, questo mi permette di, di, di cambiare al volo quello che sono le, le, lo scenario della simulazione all'interno del main. Quindi di nuovo vediamo se funziona. Eh, ecco qua. Quindi il main gli passerà una, una lista di macchine disponibili e eh, io all'interno del, all del mio simulatore parto con quelle che sono le macchine disponibili e poi mi muovo di conseguenza, eh, il che vuol dire che devo modificare il main perché ho bisogno di un... macchine disponibili mm, si fa così, no? importiamo array list e importiamo list adesso qui ok e, eh, devo in qualche modo inizializzarlo e quindi posso dire eh, ho due macchine di tipo 0 due macchine di tipo 1, 5 e 10 Quindi man mano che il tipo della macchina sale eh, io ne ho sempre di più perché le macchine sono sempre meno, meno lussuose e quindi tendenzialmente verranno, verranno, richieste, verranno richieste più spesso. E una volta fatto questo io posso eh, inizializzare il mio core passandogli qual è la situazione, quali sono le macchine che ha a disposizione. Torniamo qui e eh, vediamo come eh, occupiamoci di processare il nostro evento allora, per processare l'evento la cosa più comune che capita di fare è eh, usare un grosso switch quindi switch solo non è questo si chiamava quello dentro l'evento type semplicemente eccolo qua ok eccolo qui allora drop off e pick up iniziamo a occuparci del pick up è okay, più interessante allora se io sono andato a prendere una ho chiesto una macchina cosa devo fare? beh devo vedere innanzitutto se eh, io chiedo una macchina di un certo tipo e devo dare una macchina di quel tipo lì o possibilmente non troppo migliore quindi una cosa che posso fare è ad esempio vedere eh, come erano i dati? no era car type ok e quale gli do per ora diciamo che gli do quella che lui ha richiesto se ce l'ho, se no man mano vado a scalare la, uh, la macchina che io ho richiesto la macchina che sono disposto a dare all'utente quindi diciamo che finché uh, come si chiamano le mie macchine uh, si chiama available cars finché di uh, finché questo è zero quindi finché non ci sono macchine uh, di quel tipo lì beh io, gli devo, io diminuisco la mia richiesta per cui io, se la persona chiede la macchina di categoria 5 io provo a dargli una macchina di categoria 5 se funziona bene gliel'ho assegnata di categoria 5 se io non ho macchine di categoria 5 per cui Available Cars di 5 è 0 allora provo con le macchine 4 poi provo 3, poi provo 2, poi provo 1 alla fine gli ho effettivamente assegnato una macchina di categoria eh, assai allora, eh, quello che posso dire, vabbè, lo stampo dopo un certo tempo mi restituirà la macchina quindi quanto tempo passa da quando la prende a quando la restituisce Ma diciamo che in questo caso il, il, il tempo potrebbero essere giorni quindi diciamo sicuramente un giorno più boh, una, una certa variabilità possiamo dire da 0 a 5 ad esempio allora un qualche cosa capace di generare numeri casuali e a questo punto eh, quindi io andrò a mettere un evento in un dato, dato istante L'istante in cui l'evento capita è l'istante corrente, quindi è.componiamo eh, che si chiama timestamp, più 1 più rn eh, nextinter 5. Per cui il almeno la tiene un giorno e poi un numero di giorni casuali compreso fra 0 e 4 quindi da 1 possiamo anche mettere 10 magari facciamo delle cose un po' più eh, chiaramente questa è una distribuzione piatta eh, che non ha sicuramente senso se uno stesse facendo una vera simulazione ci sono alcune lunghezze che sono molto più frequenti di altre però in una prima approssimazione diciamo così l'evento Qui, insomma, delle parentesi sbagliate. Allora, l'evento è un evento di eh, quando io restituisco la macchina e il tipo della macchina è che, che mi viene restituito è quello che io gli ho dato, non quello che lui ha richiesto. Allora, eh, funziona se, se ci sono sempre macchine, se, se le macchine comunque sono sempre disponibili. Però già questo dovrebbe permetterci di fare delle prime prove. Eh, manca ancora qualcosina perché devo dire che eh, una macchina eh, è stata presa e quindi le macchine disponibili vanno tolte di uno. set virgola eh, quello che era prima meno 1 ok quindi vado ad aggiornare il mio, il mio contatore andando a mettere nel mio array il vecchio valore tolto di 1 quindi ho tolto una delle macchine di quella categoria quando la macchina verrà restituita? Beh, in questo caso semplicemente vado ad aggiungere uno, segnandomi che una macchina di quel tipo è stata restituita. Posso controllare, già questo è abbastanza per controllare che il tutto funzioni, mettiamo un grosso numero di macchine 0, allora io posso dire che all'istante 10... cercherò di prendere una macchina di tipo 1 e all'estante 11 cercherò di prendere una macchina di tipo 1 vediamo se la nostra simulazione ha un qualche senso uh, ovviamente no Ok, perché non funziona qui? Allora, rented car, d'accordo. Ah, vabbè non posso usare la variabile n perché probabilmente rn non è eh sì perché non l'ho scusate certo ok adesso potrebbe andare Ecco qui, allora infatti adesso va, dunque io eh, ho un evento di pick up della macchina 1, gli assegno la macchina 1, a questo punto ho un altro pick up della macchina 1, però non sono in grado di dargli la macchina 1 perché avevo un'unica macchina 1 e quindi gli do eh, la macchina 0 e, e poi a istanti 19 e 21 il, le persone mi riporteranno indietro la macchina 1 e la macchina 0. Quindi, più o meno inizia a funzionare. In realtà non va ancora, perché io qui non ho mai considerato l'eventualità di non avere più nemmeno macchine di tipo zero. Allora, se io non ho nemmeno macchine di tipo zero, quello è l'evento in assoluto più catastrofico che posso immaginare, e eh, quello che devo fare è andare a mandare il mio cliente in un altro affittamacchina. Quindi, Beh, consideriamo questo mettendo while assigned maggiore o uguale a 0 end. Il, il, il, il test deve essere fatto prima perché ricordate che in tutti i linguaggi derivati dal C eh, la valutazione delle condizioni, di una serie di condizioni, viene interrotta non appena il risultato è certo. Questo vuol dire che se assigned è minore di 0 io smetto, io non valuto la seconda parte dell'espressione uh, dell dell ed è fondamentale non valutare la seconda parte dell'espressione perché se io provassi a valutare get di meno 1 il tutto si pianterebbe quindi mettere assign maggiore o uguale a 0 prima o dopo cambia significativamente a questo punto possiamo dire se assign maggiore o uguale a 0 allora fai questo altrimenti ho oh bella un qualche disastro che quindi mi vado a segnare Vado a segnare che c'è stato un disastro. Ma non era shift control F? Shift control F non rimetteva tutto. modo qui anche se eh, dovrei essere in grado anche di gestire che cosa succede se non avevo la macchina giusta quindi torniamo nel main e alla fine della simulazione stampiamo visibile però visto che è una variabile che uso per come statistica ecco qua, allora, perché qui è rosso? Eh. ok, <coughs> parentesi ma in più allora, <coughs> in questo momento, quindi tutto dovrebbe funzionare e non ho nessun disastro, ma se ad esempio non avessi nessuna macchina di tipo zero la simulazione va avanti, però ho un disastro in più. Notate che non ho mai l'evento in cui mi torna la seconda macchina, perché io di fatto non do la seconda macchina, questo è un caso, un caso disastroso io mando il mio cliente in un'altra un filiale e quindi non, non avrò mai l'evento di ritorno però lo segno... Listers, scusate. Ok. Allora, eh, a questo punto possiamo avere qualche interesse nel cercare di vedere quante volte... Eh, quali sono gli upgrade che mi capitano durante, durante la, mia, la mia simulazione? questo possono essere la, il numero a cui io sono interessato durante la simulazione. Quindi... Upgrade. Ok, abbiamo bisogno anche dell'arraylist e... Allora, quindi abbiamo bisogno di, di andare a memorizzare quali sono eh, gli, free, eh, gli upgrade gratuiti che facciamo. Quindi, nel, qui eh, azzeriamo. a zero tutti il, il vettore che, che mi conserva, diciamo quali sono i free upgrade che ho fatto fino a quel momento più di 20 classi non mi immagino proprio che possa succedere e in questo caso devo andarmi a se ho fatto un free upgrade devo andarlo a segnare quindi se eh, assigned è minore di requested, quindi se io ho fatto un upgrade gratuito allora set cosa eh, virgola il valore che c'era più uno quindi free upgrade punto get questo valore qui più 1 potrebbe essere corretto così quindi se io eh, vado a fare un upgrade di, di una classe mi vado a segnare che per quel cambiamento di classe quindi dalla, seconda alla ter dalla terza alla seconda dalla quinta alla quarta dalla prima alla zero ho avuto un un, un upgrade gratuito Eh, non, non, non ti sento scusa ci la differenza da, cioè, classico, ma in, in questo caso qui io sto semplicemente ipotizzando che passare di una classe costa, costa, abbia un costo costante se chiaramente dipende magari puoi aver bisogno di segnarti che eh, arrivare in classe 0 ti costa particolarmente tanto mentre passare fra la classe 5 e la classe 4 è praticamente indifferente quindi potresti avere tutta una serie di, di eh, valori diversi di quanto è brutto quello che sta succedendo eh, ripeto, quando uno scrive un simulatore, solitamente scrive qualcosa che più o meno funzioni poi inizia a metterci dentro dettagli fino a che non gli sembra in qualche modo di essere riuscito a eh, Prendere e comunque a includere i dettagli che gli sembrano importanti nella realtà quindi vede che effettivamente in un caso noto ottiene dei risultati che lui sa e questo si può considerare come una sorta di validazione del modello, una volta che ha un minimo di confidenza di questo prova a vedere che cosa succede in un caso diverso e spera di, di, di, di riuscire a a capire, a, a capire qualcosa del funzionamento del, del sistema che prima magari gli era sfuggito quindi sicuramente questa è una modifica che, che probabilmente vale la pena di fare se, se questo avesse un qualche dovesse essere utilizzato per qualcosa di più serio e non fossero le, le, le due e un quarto adesso quindi eh, stampiamo qui i risultati quindi for minore di 20 avevamo detto no però possiamo anche farlo adesso se è maggiore di 0 Potrebbe, potrebbe andare bene quindi io faccio un ciclo for su quanti sono i miei free upgrade se trovo un, uno di questi maggiore di zero allora lo stampo eh. in questo caso non ho nessun free upgrade ma ho soltanto un disastro ho due macchine di tipo 1 però 3, 4, 5 allora se io non ho macchine di tipo 5 chiedo una macchina di tipo 5, dovrei avere un free upgrade, perché alla fine quello che mi danno è una macchina di tipo 4. E infatti uno, uno di una classe. E vediamo se... Faccio una cosa di questo tipo, chiaramente ho l'upgrade di tre classi, perché io chiedo 5, però l'unica macchina che possono darmi è una macchina di classe 2. A questo punto potrei mettere qui dei numeri che hanno un po' più senso e poi utilizzando la funzione random, creare un certo numero grosso di persone, ad esempio tutti quanti all'intervallo 0,30, quindi simulo un mese e vedo un po' come funziona e che cosa succede. Aggiungiamo un evento, ma allora il tempo abbiamo detto che è un, un arrivo casuale nel giorno e la classe casuale da 1 a 5. Diciamo che queste sono le macchine che ho a disposizione e questo è il, il risultato. Come vedete un alto numero di disastri, sì, tenete presente che probabilmente questo non ha nessun senso, è meglio dire che il 90% delle persone chiedono una macchina di bassa categoria, quindi magari 4 o più, e invece il 10% delle persone chiede una, una macchina di categoria alta. E vedete che già i risultati iniziano a cambiare notevolmente. Quindi il messaggio è questo, si scrive in fretta un programmino che ci permetta di fare qualche simulazione e si inizia da un lato a modificarlo finché non ci sembra verosimile e quando inizia a sembrarci verosimile proviamo a metterci dentro dei dati e vediamo quali sono i risultati che vengono, che vengono fuori. Qui si conclude la parte della simulazione, vi ricordo che a differenza dello scorso anno sembriamo essere intenzionati a mettere simulazione negli esami quest'anno. Quindi almeno un, una volta provate da zero a scrivere un qualche simulatore voi. L'abbiamo fatto insieme in, in un'ora, secondo me se voi sapete Java va meglio di me e quindi non dovreste avere difficoltà a farlo e qui okay. vi saluto